nel momento in cui cominci a percepire qualcuno come una cosa inizi ad avere aspettative con una persona non ci possono essere aspettative perché essere una persona significa libertà mi hai amato questa sera sei stato amorevole nei miei confronti se mi aspetto che tu mi debba dare amore anche domani significa che sto pensando a te come a una cosa e se domani non mi amerai allora mi arrabbierò sarò frustrato mi vendicherò con una cosa ti puoi aspettare che si comporti allo stesso modo anche domani ma non con una persona una persona è un flusso costante e libertà di muoversi potrebbe essere diversa domani chissà potrebbe anche non amarmi affatto se ti considero una persona, non sarò mai frustrato a causa tua. Quando non ci sono aspettative, non c'è possibilità di frustrazione. L'aspettativa è la madre di ogni frustrazione. Quando le aspettative se ne vanno, scompare anche la frustrazione. E quando nella tua vita è assente la frustrazione, la vita diventa realmente un letto di rose. Allora il divino è una costante benedizione. Continuerà a riversare la sua grazia la sua bellezza su di te. Tutto ciò che ti aspetti sarà una bugia, sarà solo una proiezione, sarà solo parte della tua mente. La verità non può essere frutto di aspettative. Essa ti coglie di sorpresa, anzi arriva proprio quando non la stavi aspettando. Un vero amico ti dà semplicemente libertà, l'amore dà libertà. Esso non ti dà aspettative, non c'è desiderio di manipolarti, nemmeno indirettamente. Quindi ricorda, la libertà è il più alto valore nella vita.